Vanessa? E io sono Soglia sì. e oggi c'è il libro in me contro te! per la scuola e noi siamo felicissimi, sì. però non vogliamo andare a dormire presto. Eh, Vanessa sì. ti riesci a dormire bene. Cosa amore? Mi riesci a bene. Chi Vanessa? Io. Tu riesci a dormire bene? No, no perché non hai sonno? No. Perché durante le vacanze... Siete andate a dormire un po' tardino, vero? Uh, sì. E quindi vi eravate abituate al mattino a svegliarvi no, tardi? Ho, ho dormito bene in vacanza con te. Con me hai dormito? Eh? Sì. Anch'io ho dormito bene. Si c'è un letto. Si divano te si atta col letto. Eh sì, eh. C'è il letto? Il divano letto? Forse è questo? No, eh, no, no, perché quello è più grande. Ah, sì? Eh, Ancora sì. più grande di questo. Il divano però Grande. Ah, ho capito Noi andiamo, vogliamo andare a dormire Tardi perché vogliamo stare svegli Però no, voi andate a dormire presto E anche noi Queste sono le regole mm. Guarda Wow, un'altra farfalla hai fatto? Sì, perché l'altra è andata via col bagnetto. È andata via? Così con... non, mi fate, non mi faccio il bagnetto niente la doccia, se no non va via ancora. Va bene, la teniamo un po', eh? sì. Puzziamo come delle caprette. Però la farfalla rimane, vero? Sì, la farfalla è profumata. È profumata. Ma se tu non ti fai il bagnetto, come sei? profumata anche tu? No, Sì? sì? sì. Beh, si. Sì, Arresto. no veramente sì. puzza puzza la farfalla sentite sentiamo mm, amici cosa ne pensate di questa farfalla profuma perché? o buzza io profumo perché mi sono fatta sentite i capelli mamma sono profumatissimi i tuoi capelli allora Vanessina visto che comunque non vogliamo mai andare a dormire per riuscire a conciliare il sonno e cosa facciamo Vediamo. la Ok, e... c'è un altro libio di là? Sì, anche questo. Sì. è già venuto, è già uscito, è venuto qua. È venuto qua da noi? Ha bussato, alla, ha bussato alla porta? Ha sì, già, già... già uscito. È già uscito. E è... ha detto inizia il film dei signoressi. Un altro film? Sì, ah, la scuola è incantata. La scuola, la scuola è incantata. È incantata, eh, ma bisogna aspettare un attimino sì. per poterlo vedere, vero? Sì ma è finito per oggi? L'abbiamo guardato? E cosa è successo oggi? Le bambole avevano il morbillo. No. <ride> che carine, poverine! Speriamo che gli sia passato il morbillo adesso. Le bambole, Ehi, non c'è più un po' di? Sai, che lui ha imparato le... le dita, Ma, <ride> Sofia, fate pure. Ma io credevo che veramente alle bambole fosse venuto il morbino, invece era uno scherzo. Mannaggia, io ci, ci, so... sono, io ci sono cascata come un pollo. Oh, vabbè, pazienza. Ok, cominciamo a sfogliare il libro e vediamo un po' di che cosa si tratta. Sì. Allora, la prima fiaba è. Eccola, te. Vabbè, vabbè, questo libro è di Ani Vane. Allora, Cenerentoli. Cenerentoli, ok, che mi ricorda tanto la fiaba di Cenerentola, vero? Sì, andiamo avanti. Quindi qua immaginiamo che si tratta di una storia, di una bimba che viveva magari con il suo papà e i suoi cagnolini. Ci chiama Sofì, chiama Sofì, era una marrina con le sorellastre e, e loro l'hanno chiamata Cenerentola, Però ah. Cenerentoli Una si chiama Anastasia. È vero, una Anche, delle... Antenate. Si chiama Anastasia. È vero, anche Nastia si chiama Anastasia come te. Sì, sì una delle sorellastre di, di Cenerentola si chiama Anastasia. E Anastasia. tu sei monella come lei? Uh -huh. eh? Anastasia no. e Genovetta esatto Anastasia e Genovese se lo sapevo ti chiamavo Genoveffa così facevamo le sorellastre di Daniel <ride> va bene andiamo avanti bimbe che sì. se no mi addormento io al posto vostro ok qui abbiamo questa, appunto questa storia in cui questa ragazza di nome Sofì eh, entra a far parte di questa famiglia come tutti sappiamo la storia di Cenerentola in cui c'è una matrigna, le due sorellastre che si prendono un po' gioco di lei e che le fanno fare tutti i lavori e i mestieri di casa Poi a un certo punto cosa succede In questa storia Succede che il principe organizza A corte un ballo E che quindi, quindi vengono portati Tutti gli inviti nelle case Anche in questa casa Giusto? Va bene, poi la storia ve la raccontiamo un'altra sera Adesso vogliamo solo mostrarvi il libro Dopo ce n'è dentro lì Vanessa che cosa c'è? Dopo c'è Lui e Sofì la casa di caramelle Che sarebbe e Grete? Ecco, sì. ah, come la storia di Hansel e Grete, sì. sfogliamo velocemente. Ci sono i due fratelli, immagino, come si chiamano Sofia e lui? Fratelli, oh Dio, dai. Vabbè, e la storia consisterà nel fatto che questi due fratelli si perdono nel bosco oh. vedono questa casa bellissima di, pandi... non di, pan... <ride> di Pandistelle. amore. Sì, è quella moderna la storia di Pandistelle. E eh, va bene. E poi, l'altra storia, qual è? Che di loro intanto trovano... Poi, una... guai, poi le leggeremo. Una fiaba per La bella, la bella per la addormentata. La bella addormentata. So, la bella la bestia. Io Solo che la... c'era nell'altra. Ah, è vero, giusto, hai ragione. La bella addormentata. Andiamo avanti. Andiamo avanti. La bella addormentata. Da da da. Cosa consiste? La regina, lei, rimane incinta di Sophie, che si chiama invece... La bella addormentata poi eh, arriva la strega, non, poi devo leggere cosa succede. Io lo so cosa succede mm -hmm. se la storia rispecchia quella originale, praticamente la, ma, la, la, la regina incinta ha un desiderio, vuole mangiare un, rap, un raperonzolo, un forse no, no, no. una verdura che è presente nell'orto di questa strega. Quindi ma il marito, questa, il re. Questa è, ah, non è, non è, è Rapolina quella. È, ah, Ah, mi sono confusa. Allora non la so nemmeno io. Quindi andiamo avanti allora poi le leggiamo. Poi, dopo la bella addormentata, cosa c'è? La spada è leggendaria, la spada leggendaria, questa non la so. <ride> non la spada nella roccia. No, la spada, eh, però la storia originale forse è la spada nella roccia. Vedete? Eh? Io non so cosa è. succede perché non ho ancora retta. Nemmeno io. <ride> questa non ve la posso raccontare. Voi ce l'avete il libro, l'avete letta è bello questo libro è bello ci sono tantissime immagini sì, è molto carino bruco un bruchetto okay. lo sfogliamo velocemente eh bambini poi però una di queste sere leggiamo una storia a vostro piacimento Dove e l'ultima soia potete ne leggiamo nelle, uno nei commenti eh no non si può scrivere nei commenti fa allora? facciamo un sondaggio va bene fa, creiamo un sondaggio e chiediamo quale di queste storie vogliono che noi le raccontiamo eh, ok allora e loro possono me. rispondere al sondaggio ma non nei commenti capito mm, okay. ok quindi è finito quindi scusami e Vanessa lei, le storie sono quattro? Quattro in tutto. Sono 4 in tutto. Ok. Scrivete. Io voglio che leggete la fiaba. c'è l'evento lì, la bella addormentata, la spada magica, quello che volete, lo scrivete. Ma forse sono 3 allora. No, 4. 4? Ah, e poi c'è quella di Ansele Greter, diciamo. Ok. E poi eh? Ansele Non è voi. proprio Ansele Greter, però è qualcosa del genere. Scegliete voi quale vi piace di più che noi leggiamo oh, ok o forse quella che vi è piaciuta di più nel vostro libro volete che la leggiamo qua c'è scritto me contro te le fantafiabe 2 du di lui e Sofì poi questi, questo libro l'ha fatto lui e Sofì però qua non so cosa c'è scritto la casa editrice penso che sia l'Electa oh. Kids Okay. ok? Le fantafiabe ti hanno fatto sognare? Allora perché non leggere anche le fantafiabe 2? Lui e Sofì non vedono l'ora di vivere quattro nuove fantastiche avventure in tua compagnia. Andrai al ballo con Cenerentoli, visiterai una casetta fatta interamente di cioccolatini e caramelle, incontrerai sette simpatiche fatine e scoprirai la storia di una spada molto speciale. Vola sulle ali della fantasia e divertiti con i me contro te al canale attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video ci vediamo al prossimo video ciao con le mani tutte porche con le mani tutte, tutte sporche facciamo un altro video con un altro rifiuto di là ok bye -bye. ciao ciao ciao